Ho pensato mentre si completa l'ennesimo aggiornamento di Origin di registrare la intro Ecco, approfitto per ringraziare tutti quelli che hanno guardato lo scorso gameplay di The Sims 3 Avrei voluto magari qualche visualizzazione in più Però diciamo che la faccio anche Soprattutto per passione verso questo gioco, verso dei forum che stanno morendo, verso dei forum che, dove la gente non commenta più, non posta più, quindi prima che smettere di giocare a questo gioco, almeno finché avrò questo computer, e sperando che non si rompa in maniera troppo dolorosa, eh, ho pensato appunto di, <coughs> di, di fare dei gameplay anche su YouTube soprattutto... Uh, mi è piaciuto il fatto che abbiano commentato due persone che non vedo spesso Che sono Sorellina e semplicemente Andrea Che saluto, spero che commenterete anche questo video Li ho chiamati appositamente con i nomi dei loro canali Così se, se volete andare a vederveli potete andare a vederveli Credo di essere riuscito a registrare anche la voce questa volta, ringrazio, eh, oddio come si chiama, Skyrim, Dragon, eccetera, eccetera, insomma tu per avermi suggerito di controllare meglio le impostazioni. E niente, adesso sì, l'aggiornamento non ha ancora finito, quindi noi stop. un attimo e noi ci vediamo fra un po' quando... Quando sarà effettivamente partito il gioco Con il vero e proprio gameplay Avevamo lasciato la nostra Marzia Che andava a lavorare E noi tutta la a noi tutta la parte del lavoro Non interessa Quindi ci saranno ingenti tagli In questo video E eccoci qui Approfittando del fatto che Marzia sta Stia rientrando Io direi possiamo fare qualche piccola spesuccia io vorrei prendere il lavello per non avere piatti per terra tutta la vita quindi questo lo buttiamo momentaneamente per terra Pren andiamo nei sanitari appunto prendiamo il sospirato uh, lavello perché proprio ci serve a costo di sacrificare il nostro, il nostro mm, modo di cucinare, sposto un attimo il letto un po' più in qua che dopo rimetteremo a posto quanti letti ho preso, aiuto? perché ci sono due letti? oddio c'è un bug l'unico che effettivamente ci possiamo permettere è questo ecco Così le metto un po' alla cavolo. Velocizziamo il ritorno della marzietta. Volevo andare a conoscere il tizio, ma siccome lei è molto stanca, se andiamo a dormire e a questo punto eh, taglierò il video anche qui. Allora, lei avrebbe bisogno di una doccia Però non c'è soldi sordi Quindi provo a telefonare all'Ars e invitarlo Così magari Non so, questa relazione la approfondiamo maggiormente E mentre Lars arriva, eventualmente eh... <coughs> Proverò a lavare questi due piatti di numero Sperando che e gli accetti. Certo, saluto da te fra poco. Wow. Allora, tu fai la brava, la lavai i piatti, perché insomma non si ricevono gli uomini in casa senza aver lavato i piatti. Su. In realtà nemmeno le donne, prima che qualcuno mi accusi di sessismo, non si riceve nessuno senza aver lavato i piatti. Io... Mentre aspettiamo Lars con questo nome molto tedesco che a me piace Peraltro Ecco, si sente sfortunata. Non mi dica che Lars ci tira il pacco. Però mi sembri contenta, quindi magari il pacco non ce lo tira, che ne so. Questo ragazzo non si vede, noi dobbiamo pagare le bollette. Boh. E non abbiamo i soldi per le bollette, fantastico, così rischiamo anche che la gente. La gente di Pignori. Lars. Lars non si vede. Lo richiamiamo. Lo invitiamo un'altra volta. Eccolo, eccolo. Io ho perso una parte in cui faceva l'amicizia. Allora, io non so dove si è tagliato, ma Lars e Marzia erano riusciti a diventare amici e ci eravamo detti che se riusciamo a <coughs> convincere Lars a vivere da noi, l'episodio si concluderà qui. Perché saranno sicuramente venuti già troppi minuti. Devo fare il tutto in 10 minuti di orologio, quindi sto un po' zitto. No... Sto ecco Mi sono dato fretta e st mi sto impaperando. Sì. Las Royal cavolo di cognome Royal. Giustamente sono le 4.40 della mattina. Lars non ne può più. E se riuscissimo a chiedergli di convivere? Almeno di convivere, non vi dico di innamorarvi. Chiedi di convivere, ecco qui. Finita la barzelletta, proviamo a chiedere di convivere. 5200 simoleone io ti amo Vendi mobili bravo sì, Quindi Lars si trasferisce Allora ragazzuoli io stoppo un secondo e, e Facciamo che vi sistemo la casa Se ce la faccio rifaccio il look a Lars E continuiamo a registrare fra, fra un attimo allora, in realtà il look di Lars non ve lo posso far vedere proprio completo Perché mi sono ricordato che non ho le luci Questo, questo berretto probabilmente farà parte dell'abbigliamento verenale oppure no, vedrò E eh, siccome adesso siamo in estate gli lascerò probabilmente una bella rapa come si dice in questi casi Comunque questo è il suo aspetto, mi aspettavo meno nappa, però anch'io ho la nappa, per cui insomma ce la teniamo e io direi che il video per oggi finisce qui, io sistemo ancora un po' di cose, gli faccio cercare il lavoro, gli faccio finire questo benedetto sonno che, di cui non si accontenta mai, si è già alzato per lavarsi, per mangiare, per far pipì. Vi ringrazio di essere arrivati fino a questo punto sperando che non vengano troppi minuti. Mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere i propri video. Certo, i propri video. I prossimi video. E seguitemi su tutti i social. Che non siamo nemmeno 200 su Facebook e poco più di 100 su Instagram. Vi mando un bacione. E ci vediamo al prossimo video.